Allora, riprendiamo lavorando sul nostro esempio, e la prima cosa che cerchiamo di sistemare è eh, la comunicazione tra questi due processi, adesso che sappiamo come si fa. Noi abbiamo detto prima parole, che prima di poter correggere i dati anagrafici e verificarli, eccetera, era necessario che la famiglia si fosse registrata. Quindi in qualche modo dobbiamo imporre no? che solamente dopo che il token è uscito da questo blocco possa il token entrare in quest'altro blocco. Se fosse nello stesso processo è la classica dipendenza sequenziale, quindi basta una freccia, ma tra due processi diversi invece questa questa sequenzialità va esplicitata attraverso un segnale di sincronizzazione cioè alla fine il processo precedente una sorta, manda una sorta di testimone al processo secondario il quale può andare avanti solo dopo che ha ricevuto quel segnale allora il segnale potrebbe essere di dire la famiglia si è registrata quindi il processo subito prima di morire informa che la famiglia sia registrata. Come? Allora, I segnali, i, i, i simboli costrutti di sincronizzazione sono sotto questo menu dove c'è l'invio segnale, la ricezione di segnale e la crescidra. L'ultimo lasciamolo perdere. Quindi l'azione di invio segnale è un'azione di questo genere in cui già lui scrive signal sending per specificare che cos'è e noi specifichiamo qual è il tipo di segnale, cioè famiglia registrata e questo lo mandiamo dopo che la famiglia si è registrata appunto e dopo che il sistema ha recuperato i dati corrispondenti l'invio di segnale di dirlo prima, non blocca mai il token il token passa, il segnale viene mandato farà la sua vita, ci metterà il suo tempo ad arrivare, non ci interessa più, io vado avanti, il segnale ormai è partito e il token, il tempo zero praticamente, arriva alla fine e si distrugge in questo caso. Quindi l'invio di segnali non aspetta che il segnale venga raggiunto, né aspetta che venga letto, né aspetta che nessuna conferma, manda. E se qualcuno lo riceve, bene, se nessuno lo riceve, fa lo stesso. Vuol dire che non c'era nessuno in ascolto su quello del segnale specifico. Non ci dobbiamo preoccupare di errori di trasmissione, eh? qui, qui non è un segnale fisico vero e proprio, un SMS o una mail che può andare persa. Cioè, qui siamo a livello alto ci sarà un meccanismo di sincronizzazione tra processi che funziona, possiamo diciamo, perché pensare che sia affidabile e quindi ci penserà questo meccanismo sottostante, a gestire gli eventuali problemi. In questo momento manca la rete di provo un secondo. Non dobbiamo farlo noi. Noi siamo cioè, a livello più alto, cioè da un certo punto ho un'informazione che voglio comunicare. E quindi questo segnale può essere ricevuto dalla, dal secondo processo, che non può andare avanti finché non ha ricevuto quel segnale quindi qui possiamo bloccare il token finché non ci sia un segnale che si chiama famiglia registrata quindi dobbiamo chiamarlo nello stesso modo con lo stesso nome e solo se famiglia registrata allora posso andare avanti quindi cosa succede? succede che il token può anche essere creato ma tanto si ferma subito e potrà andare avanti solo se il segnale di famiglia registrata è, è stato ricevuto allora a quel punto la famiglia potrà fare queste cose anche le volte successive Ormai quel segnale è stato ricevuto, cioè è pronto e quindi posso andare avanti. Adesso qui non stiamo non entriamo nel dettaglio di quanto, della persistenza di un segnale. Cioè, se uno volesse formalizzarlo per bene per dire Ma il segnale dopo che è stato ricevuto è consumato e distrutto oppure rimane ancora lì per altre attività che lo vogliono leggere o per la stessa attività che lo debba leggere una seconda volta. Adesso facciamo finta di nulla. Facciamo, immaginiamo che abbia il significato che ci serve no? in questo caso una volta ricevuto, la volta successiva so già che il segnale ricevuto vado a vado. no? però ehm, se dovessimo modellare a un livello più preciso per poter permettere l'implementazione, chiaramente dovremmo dare una semantica più precisa al segnale ora no, non ce ne occupiamo quindi questo però è chiaro che non posso andare avanti se la famiglia non è registrata e il fatto che la famiglia sia registrata o meno me lo può dire solamente l'altro processo me lo può dire perché lo sa perché a un certo punto quando lui l'ha registrata mi dice l'ho fatto okay? quindi questo è il modo per sincronizzare tra di loro l'andamento di vari processi i quali avendo token indipendenti di per sé potrebbero andare avanti liberamente, con velocità diverse. Quindi la, la forma naturale di un processo è di andare avanti indipendentemente dagli altri. Se per caso invece non, questo non mi va bene, voglio che un processo si ferma a un certo punto in attesa che un altro faccia qualcosa, devo usare la sincronizzazione esplicita. Se voglio posso anche specificare, spesso per la limitata complessità dei sistemi che trattiamo noi non è necessario, però se volessi potrei anche specificare qual è la famiglia che si è registrata. Quindi prendere un'informazione da questo processo e mandarla all'altro processo. Lo posso fare, dicevamo, con un costrutto tipo oggetto, nodo oggetto, dicendo che questa segnale invia un oggetto che si chiama diciamo F che è di tipo ecco vedete che dopo due punti lui mi propone le classi del mio modello concettuale cioè qual è l'oggetto che stai mandando? un oggetto famiglia e questo stesso oggetto lo riceviamo dall'altra parte qui un altro oggetto che è il contenuto dell'informazione che viene ricevuta dall'altro processo. Raramente lo facciamo. No. In questo caso si capiva già che era la famiglia che veniva inviata. L'informazione sulla famiglia che veniva. Direi che per la parte di registrazione delle famiglie abbiamo già fatto tutto, dove si dice che la famiglia deve registrarsi, inserire le informazioni relative ai propri figli, e poi spiega che c'è il collegamento con le banche dati, ma queste informazioni possono essere controllate, eventualmente corrette o integrate dalla famiglia. Questo è ciò che abbiamo fatto innanzitutto qui c'è innanzitutto che sta a noi interpretare no? nell'interpretazione più semplice innanzitutto vuol dire una volta solo all'inizio oppure facciamo finta che non ci sia scritto innanzitutto e come l'abbiamo sperimentato noi la famiglia può anche in altro momento anche in momenti successivi controllare correggere e integrare l'elenco dei figli a questo punto Andiamo avanti con le altre richieste del testo, che sono quelle sulla specifica delle vaccinazioni. Quindi, per ciascuno dei figli, la famiglia deve specificare tutte le vaccinazioni eseguite. Spiega da che cos'è costituita una vaccinazione, ma questo l'abbiamo già fatto, nel modo concettuale. Qui stiamo rileggendo lo stesso testo, ma stiamo attenti a cose diverse. Prima stavamo attenti a quali erano le informazioni da trattare, adesso stiamo attenti ai processi, cioè alle azioni che compiamo su queste informazioni. Eh, quindi è definita è un'informazione, diciamo puramente descrittiva. Ciò che succede è che l'elenco viene proposto alla famiglia, attingendo le banche dati, ma la famiglia può integrare o può correggere le informazioni e poi dice che quando devo aggiungere una vaccinazione in più, oltre ai dati della vaccinazione, devo anche aggiungere un pdf di un certificato quindi è un processo attraverso il quale la famiglia controlla l'elenco delle vaccinazioni, così come prima controllava l'elenco dei figli adesso controlla l'elenco delle vaccinazioni di ciascuno dei suoi figli ed eventualmente le può integrare o correggere il processo di integrarlo è un pochino più complicato perché significa inserire si i dati e anche caricare il certificato. Ok, ma è in modo lo stesso. Ehm. E poi c'è la parte dell'esenzione di cui ci occupiamo dopo. Cominciamo a implementare questo paragrafo, no? Allora, qui ci sono alcuni passaggi. Il primo è questo, su cui dobbiamo riflettere attingendo le banche dati esistenti cioè quando il sistema attinge le banche dati esistenti per proporre le informazioni che possiede già sui vaccini qui non è specificato dice cioè, che lo fa in quel modo ma lo fa quando l'utente quando la famiglia sceglie i bambini e dice voglio controllare questo oppure magari lo fa già subito in fase di creazione iniziale della famiglia Cioè io posso, questa è la banca dati diversa, eh? quella di cui abbiamo parlato prima era l'anagrafe che diceva questi genitori quali figli hanno. Questa invece è la SL che dice, dato a questa persona, quali vaccinazioni ha già fatto. Allora io posso mettere, sistema informativo recupera i dati della famiglia e subito dopo magari qui informazione sul sistema informativo recupera le vaccinazioni dei figli. Posso metterla già qui, oppure posso metterla magari qui, perché magari nel frattempo la famiglia ha dovuto correggere i figli e quando alla fine la correzione è avvenuta, se non c'è nessuna correzione da fare, bene allora vado a cercare questi figli ma magari nella corazione ha aggiunto un figlio ne ha aggiunto due che non avevo e quindi devo andare a leggere i dati vaccinali anche di Quindi io me lo, me lo vedrei meglio qua quando ho l'informazione sulla composizione della famiglia non solo acquisita ma anche validata dalla famiglia stessa poi ogni volta che la famiglia decide di tornare qua e riaggiornare questi dati io vado a riconsultare la banca dati perché se ha aggiunto un figlio devo andare a pescare i vaccini di questi quindi qua mi sembra da, il post giusto. Questo processo per noi faceva altre cose, ma adesso fa anche questa, perché dobbiamo, il sistema informativo è uno solo, non è che quando abbiamo finito il processo poi non lo guardiamo più. Stiamo aggiungendo ciò che ci serve man mano che lo scopriamo. Quindi a questo punto io metterei qua sotto un'azione in più automatica, quindi che ha come soggetto il sistema informativo, legge i dati vaccinali dei figli, di tutti i figli. Quindi l'aggiornamento delle vaccinazioni viene fatto ogni volta che la famiglia aggiorna la composizione della famiglia stessa. E con questo ci siamo tolti dai piedi questa frase attingendo le macchinette esistenti. È una scelta, eh? Avrei potuto metterlo troppo L'importante è che la metta da qualche parte dopo che conosco la famiglia e prima di far vedere l'elenco della famiglia. Allora, ehm, la famiglia, l'elenco viene proposto, togliamo questa frase evidenziata e ci preoccupiamo dell'altra. L'elenco viene proposto e la famiglia può integrare o correggere le informazioni. Questo qua è il parallelo rispetto a quello che prima. Ovviamente lo faremo in un processo separato, perché questo avviene con un ciclo di vita che è diverso da quello dei figli quindi li aggiorno e correvo una volta sola, poi ci devo tornare solamente se mi nasce un altro solito. Mentre invece l'altro processo in cui devo aggiornare le vaccinazioni, ogni volta che faccio una vaccinazione devo andare a inserirlo. Allora, mi, vuole, mi serve un altro processo di tipo activity diagram, nuovo, che si chiami IVA. che si chiami eh, controllo vaccinazioni. Cosa fa questo? Beh, mostra una famiglia le vaccinazioni di uno specifico figlio e la famiglia può dire sono corrette, ok riesco oppure sono sbagliate quindi è corretto se la famiglia ha più di un figlio come posso modellarlo e qui ho due scelte Marco la prima scelta è dire questo processo è relativo a un singolo controllo di un singolo figlio quindi, se io ho tre figli, questo processo l'ho eseguito tre volte da quella famiglia. Oppure, dico, no, quando ho un processo di controllo delle vaccinazioni in generale, e quindi sui tre figli farò un ciclo che obbliga la famiglia a controllare le vaccinazioni del primo, del secondo e del terzo. Però, mi sembra questa seconda più vincolante, inutilmente più vincolante. Cioè, di solito. Sai quanti figli hai, no? quindi ti ricordi di chi hai fatto la vaccinazione questa mattina. Diverso è eh, quando registro i voti degli esami, allora ho 100 studenti, io ho tutti nel cuore ma non li ricordo tutti a memoria. No? E quindi è giusto che io abbia l'elenco da cui posso controllare di aver inserito i dati a tutti. Allora in quel caso è diverso. Ho bisogno che il sistema mi aiuti a ricordare di aver inserito i dati a tutti. Invece qua non ho bisogno che il sistema mi obblighi o mi aiuti o mi voglia aiutare sui a ricordarvi, controllarvi tutti. Quindi io vedrei la soluzione più leggera, è un po' una filosofia che io consiglio, cioè facciamo le cose meno vincolate possibile, meno complesse possibile. No? Più l'utente è libero di scegliere, più il sistema è, è semplice perché evita di dover fare dei controlli in più, dei cicli in più. Del, no? A volte noi arriviamo pensando, abbiamo un pensiero un po' troppo sequenziale, allora fa questo, questo, questo, questo, poi deve fare quell'altro, eccetera, allora cerchiamo di codificarlo tutto nel processo. Eh, cerchiamo di scindere le cose, il processo non è l'esempio di un, noi abbiamo l'esempio di come compiamo le cose in modo sequenziale. Però quello è un esempio solo, non è detto che sia l'unico modo di farlo. Allora Tutte le volte che possiamo togliere un vincolo ci guadagniamo noi, ci guadagna il sistema. E ci guadagna l'utente. Quindi una cosa la posso fare una volta, la posso fare due volte, la posso fare un pezzo oggi, un pezzo domani, ok. Allora lasciamo libero l'utente di poter attivare questo processo quando vuole. Se lui ha tre figli e li vuole tutti e tre, allora attiverà il processo tre volte per primo, per secondo, per figlio, figli. figli. Ok, ehm, quindi dicevamo che a questo punto il token di questo processo sarà controllo delle vaccinazioni di un figlio. Lo scrivo maiuscolo perché è il nome che ho dato alla classe, così mi ricordo che sto parlando di un'entità di questa classe qua. Quindi il token alla fine si porta dietro questo e dice la famiglia, la famiglia è collegata univocamente al figlio, quindi se ho le informazioni sul figlio in automatico ho anche con la sua famiglia. Non ho bisogno di scrivere di un figlio di una famiglia, c'è il modello concettuale di informazione. E quindi la prima cosa che il sistema dovrà fare è permettere o obbligare la famiglia a selezionare un figlio. Cioè, visto che il token è relativo alle vaccinazioni di un figlio, dimmi quale. Di quale vuoi vedere la vaccinazione? Tra quelli, ovviamente, presenti nella, nella, nel modulo concettuale, nella relazione 1 a molti tra famiglia e figlio. A quel punto il sistema mostrerà l'elenco e la famiglia controllerà questo elenco. E quindi abbiamo una cosa molto simile a quella che abbiamo fatto prima per la composizione anagrafica, in cui la famiglia visualizza l'elenco dei vaccini. e ne conferma la correttezza. Il che vuol dire che il sistema informativo gli mostra questo elenco e aspetta che la famiglia dica sì o no. Come fa visualizzarlo la famiglia, perché il sistema informativo ha mostra. Dopo che la famiglia ha selezionato un figlio, solo dopo, la il sistema informativo gli mostrerà l'elenco dei vaccini di quel figlio ok a questo punto ci sono, sono due casi se la famiglia dice va tutto bene finito, può uscire il processo è finito se invece la famiglia dice voglio correggere gli dovrà la possibilità di correggere quindi, come prima, blocco scelta, attività opzionale, correggi, oppure termina. Quindi abbiamo una cosa di questo genere. Se è ok, se l'elenco dei vaccini è corretto, ah. allora vai all'uscita, altrimenti mettiamoci la nostra attività complessa, correggi elenco vaccini. <susse> questo abbiamo ricopiato lo stesso meccanismo di prima ve lo faccio in un modo leggermente diverso perché mi permette di introdurre un modo più snello di implementare la scelta qua dentro ricordate che dite, eh, se una scelta si funziona però richiede all'utente di prima scegliere cosa vuole fare e poi farlo allora per farlo Permettetemi di spostare in questo diagramma, diagramma padre il ciclo. Cioè qui è ovvio che la correzione deve poter essere fatta più volte. Più e più volte. Allora, prima abbiamo scelto, perché non sapevamo fare molto altro, di fare il ciclo dentro l'attività complessa, che all'interno aveva un ciclo, no? vi ricordatevi. Se vi ricordate siete bravi, ma... E a questo schifo qua no? in cui dentro l'attività complessa avevamo un loop in cui si tornava indietro e si permetteva alla, alla famiglia di fare altre correzioni nulla mi vieterebbe però di fare il ciclo già a questo livello qua anzi sfrutto questo sfrutto questa azione qui per cui immaginiamoci quello che facciamo Normalmente quando usiamo un sito web, abbiamo un elenco, c'è una voce da modificare, clicca sull'icona modifica, la modifichi, fai invio e dove sei dopo? Sei sì, il nuovo l'elenco che è stato aggiornato. Aggiungi una voce, clicchi su aggiorna, inserisci i dati, fai salva e ritorni di nuovo l'elenco. E da quell'elenco lì tu puoi uscire in due modi, o dici va bene tutto, elenco corretto, oppure chiedi di fare qualche modifica. Chiedere di fare qualche modifica implica di ritornare all'elenco perché ovviamente dovrei di nuovo poter avere la scelta se poter fare qualche modifica oppure se uscire. Quindi il vero ciclo ce l'abbiamo qua. Visualizza, correggi, visualizza, correggi, visualizza, correggi finché non dici che è a posto e allora posso uscire. È brutto dire, visualizza, l'ho visto, è giusto o no? No. Allora, mi faccio correggere e poi esci, poi devo richiamarlo dal menu, l'elenco visualizza i vaccini, mi richiede di nuovo il figlio, perché se, se esco da qua, sono obbligato a poi ricominciare da sopra, e mi devo di nuovo selezionare il figlio, eh? un vaffa se mi scappa la terza volta che vi chiede il figlio quando volete inserire no, l'esavalente che ne ha fatti 6 lo stesso giorno, ok? Allora... Noi, noi siamo amici dei nostri utenti e non vogliamo farci dire brutte parole. E allora il ciclo lo facciamo qua. Quindi quello che, ci sembrava, ops, quello che ci sembrava un blocco di scelta in realtà è il ciclo, è il while, è il do while che, se è un figlio, visualizzare l'elenco dei vaccini, se l'elenco è corretto allora esci. Altrimenti l'elenco sbagliato permette all'utente di correggere e ritorna su. Quindi a questo punto correggi l'elenco vaccini è una funzione che deve effettuare una sola correzione. Il loop ce lo da fuori. Quindi okay, se dovessi fare tre correzioni entro tre volte in questa attività complessa a scelta dell'utile. Ok? Siamo d'accordo qua, entriamo nella città complessa. Okay? Entriamo in un'attività complessa, correggi elenco vaccini, un giorno scoprirò se si può dire a questo programma di farlo zoom più grande per default, dove provo a implementare l'idea che ci siamo detti. Allora, ovviamente ci dovrà essere l'azione, il nodo di partenza, l'azione. Ehm, modifica vaccino esistente oppure inserisci nuovo vaccino. L inserisci nuovo vaccino richiede di caricare il certificato in PDF e questi due vanno di pari passo. Prima avevamo una modellazione attraverso cui chiedevamo prima all'utente cosa vuoi fare e poi una volta che aveva scelto lo obbligavamo a fare ciò che aveva dichiarato di fare. Molto imperativo. Ma, eh, come sempre, pensando ai sistemi che usiamo, se hai un elenco tu in quel momento puoi aggiungere o modificare una qualunque voce dell'elenco. Non ti chiedono prima, vuoi modificare una voce? Sì, allora se sì ti faccio comparire le matitine per modificare. Se no non ti faccio mai comparire, se non mi hai detto prima che vuoi modificare. Facciamo 30 anni fa queste cose, adesso no. Allora, cosa vuol dire dal punto di vista del sistema informativo? Se l'utente può inserire o modificare in qualunque momento qualunque elemento di questo elenco, Vuol dire che il sistema deve, l'utente può il sistema deve, che il sistema deve permettergli o di modificare o di inserire a suo piacere. Quindi il blocco modifica e il blocco inserisci devono essere entrambi abilitati, devono avere entrambi un token caldo all'ingresso. E come faccio ad avere due token, uno di qua e uno di là? fork E così, quando l'utente che è sull'elenco e non ha cliccato sul bottone salvo, può sempre cliccare sulla mattitina per modificare o sul più per inserire. Dopodiché, l'errore che non devo fare è di non mettere un join qua sotto, questo lo disegno ma voi no, eh. Ecco, questo è errato. Perché cosa vuol dire questo? Vuol dire che dopo che ho modificato un vaccino esistente, il token arriva qua e si rimane fermo fino a quando non ne ho anche inserito uno. O oh, viceversa. Io non sto dicendo, questo fork non è per dire devo fare le due cose e non mi importa l'ordine in cui devo fare. Sto dicendo, devo fare almeno una cosa, ma non so quale utente sceglierà. Quindi è una scelta che chiamiamo non deterministica, cioè il sistema non sa cosa scegliere l'utente, e quindi non può usare un rombo, un choice, perché il rombo deve sapere già lui, il sistema deve sapere cosa farà l'utente, in base a qualche informazione che possiede. Ma se il sistema non lo sa cosa fare l'utente, non può fare altro il sistema che predisporsi per tutte le alternative possibili e poi una volta che l'utente avrà compiuto una delle alternative possibili annullare il token che permetterebbe le altre alternative questa è una sorta di se volessimo disegnarlo meglio metteremo un rombo qua in mezzo eh? un merge perché la regola dice che in ogni nodo deve entrare una freccia sola e le eccezioni sono solamente il join e il merge quindi abbiamo un ibrido non è un fork join non è un choice merge ma è un fork merge e questo permette di gestire una scelta non deterministica nel senso che il sistema non lo sa fino a quando l'utente non fa Occhio che dopo la scelta dobbiamo urgentemente uccidere il token. L'altro. No. Se ho modificato il vaccino, dopo che ho modificato subito vado a morire, non faccio altre cose qua. No. Perché l'altro token rimane qua e quindi vorrebbe dire che mentre faccio altre cose ma devo comunque in parallelo per mettere all'utente. Permettere all'utente di inserire il vaccino tenendo un più attivo da qualche parte, del è no? quindi, questo finita l'azione, muore il token per questo motivo. Questo costrutto di scelta non deterministica lo usiamo unicamente nell'attività complessa, esclusivamente nell'attività complessa perché io non vorrei che mi morisse il token qui cioè se io facessi, proviamo a immaginarlo un copia e incolla di questo blocco qua fork, blocchi, merge tutto questo qui e eh, non posso, qui ho un token che deve continuare a girare perché può morire solamente qua il token Quindi io non posso dire, vabbè, se lui ha fatto modifica, allora uccidiamo subito il token in modo da impedirgli di fare inserisci. Perché poi a quel punto non riesco più a tornare su. Peggio ancora se non faccio morire il token, e quindi ha fatto modifica, ma mi rimane uno inserisci. Torna su, arriva qua, rifa fork e ne aggiunge uno in più. Ogni volta che continuo aggiungerebbe un token in più e questi qua vanno in giro, rimangono lì appesi, questi token, senza controllo, non stiamo modellando nulla che abbia senso. Allora, quando vogliamo, e tutto questo per facilitare l'utente, eh? facilitare l'utente risparmiandogli in passaggio, e quindi usiamo questo costrutto, questo pattern, strano, non strutturato, for merge quindi per costruire una scelta più deterministica facciamolo sempre dentro un'attività complessa che è un po' un mantra, una regola generale quando faccio qualcosa di non strutturato lo faccio dentro un'attività complessa così dall'esterno è tutto bello carino, tutto bello strutturato con il look, con il do while, eccetera lì dentro faccio quello che devo fare anche se è un po' sporco ma è piccolo ma lo capisco lo stesso perché ho due nodi in croce, non è detto che è un processo complicato che magari ha 200 fasi diverse. Dove, oltre a capire le fasi, dovrei anche capire i truschini di modellazione. Ok? Ma qui proprio mi serve per poter uccidere il token. Allora, noi sappiamo che noi abbiamo due token, quando muore il processo, un token solo, che ne abbiamo ucciso uno, che ne abbiamo ucciso due, non sappiamo, ma uno solo uscirà da qua sotto e quindi tutto si riporta alla normalità, indipendentemente dal passaggio che è successo okay? Allora, In questo modo abbiamo implementato una funzionalità che è molto simile a quella che abbiamo implementato per la famiglia, ma in un modo più moderno, fatemi dire. Come l'utente nel 2018, ma anche nel 2010, si aspetta che funzioni il sistema informativo. Mentre la parte delle famiglie l'abbiamo modellata alla 1990, forse. Eh, come si facevano le cose prima di diciamo, aver lavorato molto sull'usabilità dei sistemi quindi aver trovato dei, dei modi no, più naturali per fare le cose. Siete tutti d'accordo su questo? Allora questo lo troviamo tanto per, come riferimento appunto sulle slide c'è tra i di, modella, di modellazione c'è proprio questo che lui chiama discriminatore strutturato che è questo qua no? ci fa proprio vedere che in un contesto più ampio io voglio discriminare tra più alternative delle quali non posso prevedere quale ci sarà quale avverrà allora metto le alternative in parallelo ma lo faccio sempre necessariamente dentro un'attività complessa in modo che una volta che si sia verificata una delle due alternative l'altra possa essere soppressa senza sopprimere il token principale che invece deve continuare discriminatore strutturato o eh, scelta non deterministica quando è l'utente che deve scegliere quindi non sappiamo cosa sceglierà quindi due alternative se ne verifica una il token viene distrutto e noi possiamo compiere l'azione successiva sapendo che si è verificata l'alternativa 1. Questo è un fatto che il sistema conosce, sa cosa è passato, e quindi se qui dietro ci chiedessimo, volessimo sapere cosa è successo, lo sappiamo, se è successo 1 o 2. Immaginate che magari il programma imposta una variabile dicendo è successo questo o è successo l'altro. Quindi se da questo punto in avanti ci servisse sapere cosa è successo, ci mettiamo un rombo che dice l'utente ha fatto 1 oppure l'utente ha fatto 2 e separiamo ma a posteriori dopo che l'utente l'ha già fatto ok ehm, allora, ogni volta che la famiglia aggiunge una vaccinazione a quelle proposte deve allegare un file pdf con una scansione del certificato a cartaceo che attesta l'avvenuta vaccinazione direi che questo ce l'abbiamo già fatto ok Andiamo avanti con la lettura del testo e dice in caso di particolari patologie o situazioni personali un bambino potrebbe essere esentato dall'esecuzione di uno dei vaccini. E cosa succede quando c'è un'esenzione? Allora, la prima frase è solo descrittiva, pone il contesto. Poi va avanti e descrive le azioni che vengono compiute. Il medico curante comunica alla famiglia un codice che deve, insersi, che deve essere inserito nel sistema per confermare l'esenzione. Ah, qui parla di un codice, noi ce l'abbiamo nel modello concettuale il codice, giusto? nella classe esenzione, qua, eccolo qua il codice, che lega, che rilascia un medico, genera un medico per un determinato figlio relativamente a un determinato vaccino. Questo codice viene però comunicato a mano, è il medico che lo comunica alle famiglie, quindi non è il sistema che lo comunica alla famiglia. Noi sappiamo che il medico genera un codice la famiglia lo inserisce, perché se è stato fatto in questo modo strano non lo so. Eh, dove è andato Il medico eh, deve tale codice viene ottenuto dal medico collegandosi al sistema con le proprie credenziali e comunicato in forma cartacea alla famiglia poi cosa se ne fa la famiglia? la inserisce in fase di direzione allora noi abbiamo un'attività in più che è quella del medico l'esenzione io la potrei inserire qua cioè il fatto che la famiglia inserisca il codice di esenzione a me viene bene inserirlo qua perché è una delle azioni possibili modifiche, elenco dei vaccini Mattitina a fianco, modifica, modifica, modifica, inserisci nuovo vaccino, inserisci esenzione. Viene bene. Perché devo fare un percorso diverso quando ho già una videata di gestione dell'elenco dei vaccini? Quindi, è ancora più facile per il fatto che l'ho costruita in un'attività complessa, famiglia, inserisce codice di esenzione e anche qua termina ah già ho dimenticato di mettere famiglia e tutto, anche l'inserimento del codice di esenzione rientra in qualche modo sulle azioni che fa la famiglia per correggere l'elenco dei vaccini. sono andato a ricontrollare che questo fosse scritto in un modo che corregge l'elenco lo corregge inserendo la scienza di nuovo di di e non deve fare altro invece il medico ha un processo a parte il processo a parte perché di sicuro il medico lo esegue in modo asincrono indipendente rispetto alle azioni della famiglia quindi non potrà mai condividere lo stesso token con questo. Un processo molto semplice in cui si genera il codice di esenzione, in cui il token rappresenta il fatto Presenta il fatto che il medico eh, genera un codice di esenzione per un bambino, per un figlio e per un vaccino. Il codice è univoco per il figlio e il vaccino, quindi se quel figlio esente da tre vaccini mi servono tre codici diversi. Se quel vaccino esenta dieci bambini diversi da quello stesso vaccino mi servono dieci codici diversi. Il codice non può essere usato è specifico. Quindi che cosa fa questo medico? Beh, innanzitutto deve definire il figlio. Quindi il medico seleziona il figlio, dopodiché il medico eh, seleziona o indica vaccino e a questo punto avremo che il medico visualizza il codice univoco e sotto sotto senza dirlo niente a nessuno il sistema informativo se lo, se lo salverà anche questo codice perché poi lo deve, deve controllarlo. Quindi. Seleziona prima il figlio e poi il vaccino, prima il vaccino poi il figlio, non è importante. Ah, quasi quasi li metto in parallelo questi due. Eh, lo so che mi odiate. Però ne posso sapere tutto prima, ne posso dire tutto subito. Azione di scolpa l'esame lo potete fare a matita se volete. Perché okay. giustamente quando uno modella poi si accorge, ah eh, no, qui bisogna andare a modificare. Anche se qualcuno riesce a provare, non so in che negozio, delle matite che sono talmente fine, talmente leggero, che non riesce più a leggere. Okay. Però va bene. Allora, questo è un parallelo per modo di dire, no? È un parallelo che dice che io in questo momento non ho voglia di pensare se è meglio inserire prima il mio figlio o prima il vaccino. Lasciamolo non specificato. Quello che è certo è che prima di generare il codice li devo sapere entrambi. Ma ah, di sicuro, se non ho l'informazione sia sul figlio che sul vaccino, non posso generare il codice. Però magari chi, genera, chi progetterà poi il sistema, secondo di come gli viene bene l'interfaccia, preferisce far scegliere prima questo prima quell'altro. Ah, se io adesso mettessi un ordine vincolerei una certa implementazione. Ma visto che quest'ordine qua non è importante, perché non sono dipendenze di informazione, lo lascio libero. Mm? Meno vincoli ho, meglio è. Se volessi, però questo è un dettaglio, uno dice il medico visualizza il codice univoco, quale codice univoco? Ma quello che il sistema ha appena generato. Allora se volessi evidenziare questo fatto potrei aggiungere che il sistema informativo in genera il codice univoco. Potrei, eh? Di per sé, se visualizza questo codice, chi è che glielo dà? Questo codice, se non è un sistema, di chi stiamo parlando? Quindi, qui di nuovo dipende dal livello di dettaglio. queste due, questa idea, forse alla prima lettura, non mi sarebbe neanche venuta in mente. Poi ripensando, Ah, codice dove arriva? Lo genero qui, non è che è stato già generato prima, è solo una specificazione di questo. il che mi fa tornare in mente un cruccio che mi sto tenendo dentro da settimane, però ho cercato di non farlo uscire, sulla classe esenzione. Nel momento in cui il medico chiede al sistema di generare un codice univoco, il sistema genererà questo codice e crea una nuova istanza di questa classe. E questa classe è già associata al medico che l'ha generato, al figlio e al vaccino per il quale è stato generato. Poi arriva la famiglia e con l'attività, con l'azione che abbiamo già scritto, inserirà quel codice. Il sistema prende il codice inserito della famiglia e lo confronta con questo. Allora, nel modello concettuale Cosa c'è che distingue il codice appena generato, ma non ancora inserito nella famiglia, rispetto al codice generato e anche già inserito nella famiglia e quindi da, da utilizzare, effettivamente? Devo distinguere queste due situazioni, no? Il medico genera il codice, ok? Viene, prima che il medico generi il codice, l'istanza di questa classe di assenzione non c'è, fine. Quando il medico genera il codice lo metto qua. Okay. Quindi l'azione di generare il codice lascia una traccia nel sistema informativo, perché crea un nuovo oggetto di questo tipo. L'azione fatta dalla famiglia di inserire il codice, quale traccia lascia nel sistema informativo? Nessuna. Cioè, qui non c'è un posto dove metterlo. No? Allora, il sistema informativo non sarà in grado, in un secondo momento, nell'elenco dei vaccini, di stampare le esenzioni effettivamente inserite, e di distinguere da quelle generate ma non ancora inserite dalla famiglia. Questo magari perché pensato da questo sistema è un problema di responsabilità, perché la famiglia è che è responsabile di generare le vaccinazioni. No? Quindi sono loro che manualmente, una, è un atto inutile perché il sistema ce si l'ha già con cioè il medico ha già validato, ma si vuole che la famiglia non inserisca, perché un po' di burocrazia ci vuole. Ma al di là di quello, quella specifica, dobbiamo farla così. Allora, ci serve un'informazione in più che arricchisca questo modello concettuale che ci permette di distinguere il codice generato da quello inserito. Generato. È inserito. Uno vuole mettere booleano, io ci metterei una data che, non, che mi dice non solo che è stato inserito, ma anche quando. Se invece quella data non c'è, vuol dire che non è quasi. Quindi un attributo opzionale di tipo da oppure un attributo booleano di tipo inserito eh, oppure no. Non fatemi esenzione e esenzione inserita come due classi diverse, no? Perché non, viene una, per, non, non è venuto in mente nessuno per fortuna. Quindi una, ci mi serve almeno un, un altro attributo in più per distinguere in qualche modo a che punto della sua vita è l'esenzione, è stata generata o è stata già inserita? quindi io la potrei chiamare data di inserimento 2.date se non c'è questa data vuol dire che non è ancora stato inserito da parte della famiglia è stato generato, vogliamo aggiungere anche una data di generazione? se vogliamo la mettiamo, nessuno ce la chiede via, siamo qua, costa niente data, generazione quindi questa è la data nella quale il medico l'ha generata. E l'altra è la data nella quale la famiglia l'ha inserita. Magari la sposto sopra così è anche più chiaro dal punto di vista cronologico. Come faccio a specificare che la data di inserimento è opzionale? E anzi, proprio su questa opzionalità vi sto giocando l'informazione che sia stata inserita o no. Beh, ho selezionato la data di inserimento. Se andate a vedere qua nella... Colonia di sinistra che dà gli attributi, noi possiamo c'è una colonna che non abbiamo mai usato che si chiama molteplicità. Quindi, la molteplicità, così come la possiamo definire sulle relazioni, la possiamo definire anche sugli attributi. In particolare, la molteplicità di tipo 0,1 che viene rappresentata da queste parentesi quadre. Quindi, questo attributo, dato inserimento, può essere presente o no. L'UML lo permette, permetterebbe anche una molteplicità maggiore di 1 sugli attributi, ma noi abbiamo deciso di non usarla. Perché quando abbiamo un attributo o più valori nasconde quasi sempre una relazione con un'altra classe. Registrete tantissimo per usare una molteplicità cioè, Quindi l'unico caso in cui useremo la molteplicità è per marcare un attributo come opzionale. Vuol dire che in certe condizioni non c'è in certe condizioni c'è quindi il fatto che ci sia o non ci sia già mi dà un'informazione poi una volta che c'è ha anche un valore che mi può servire ok allora questo qui dà un senso più completo alla fatto che il sistema informativo genera il codice univoco, quindi genera quel codice con la data di generazione e al fatto che la famiglia inserisca il codice di esenzione e quindi c'è la data di inserimento. Ogni volta che abbiamo un'azione che non lascia traccia nel sistema informativo, probabilmente ci manca un attributo, o ci manca una classe, o ci manca una relazione. Perché se una classe, scusate, se un'azione non lascia traccia nel sistema informativo, è inutile. Quasi. Tranne questa. Il medico visualizza che io lo faccia o no, azione in realtà non cambia nulla nel sistema informativo perché il codice è già stato generato. Quindi, questa è un'azione, ma sono rare, no? in cui sono operazioni a perdere, in cui il sistema informativo manda le informazioni fuori, e poi che da fuori lo leggono o no, lui non lo sa. Quindi, sono rarissimi casi in cui abbia senso avere delle informazioni che non lasciano traccia nel sistema informativo, delle azioni che non lasciano traccia nel sistema informativo. Ma normalmente. Chiediamoci sempre in pratica cosa fa questa azione. E in pratica, vuol dire due cose: in pratica, cosa fa l'utente, dove schiaccia, e in pratica, cosa cambia nel modello concettuale, che dati andiamo a modificare. Se sappiamo rispondere a queste domande, abbiamo capito cosa fa l'azione, altrimenti è una frase vaga che non capiamo bene cosa voglia dire. Mentre siamo su questo, io non dovrei parlare, perché se poi se parlo. Vengono a mettere cose quando ho detto la famiglia inserisce il codice e il sistema controlla che sia giusto. Se questo di frase mi è uscito, mi è scappato. Ma perché logico? Non c'era nel testo, però se lo voglio mettere, cosa succede? Può darsi che il codice sia sbagliato, oppure che sia giusto. Allora, qui ho una scelta. <ride> il mondo è più ci pensate più si complica una scelta in cui il sistema a questo punto può controllare se il codice inserito è uguale al codice generato bene codice inserito uguale codice generato va bene, altrimenti no, e che vuol dire che stamperà un errore e poi che fare, niente? E poi ti torni su e te lo inserisci. Ma non ti obbligo a qua, andare qui, eh? Attenzione. Torniamo all'elenco. Poi se vuoi rifai tu e inserisci i codici perché guarda, sei sbagliato, no no, ma è quello dell'altro figlio, eccetera, lasciamo perdere, cioè, se no, se ti obbligassi a tornare qua, dovrei darti un modo per uscire, e quindi anche qua può uscire senza immettere si complica. Ok, ci manca ancora qualcosa? Sì. Riusciamo a farlo in sei minuti? Non so. Un pezzo sì, il resto forse no. Infatti se la dei dati... Ah no, questa cosa qui è andata bene, c'è un commento e non faccio l'implementazione di coso. Comunicato in forma cartacea alla famiglia, il medico curante comunica alla famiglia un codice, non c'è nulla di tutto ciò nel sistema informativo. Perché sono informazioni che vengono passate tra medico e famiglia al di fuori del sistema. Qui non c'è neanche un segnale che va dal medico, no? Ok? Quindi va è già completo così. A, a questo proposito, eh, solo una notazione sui segnali. I segnali, dicevo, lo, ripeto, lo dico come ultima frase che ci rimane per la settimana. I segnali sono sempre generati dal sistema o ricevuti dal sistema, okay? Fino a quando non ci metteranno uno spinotto USB o uno spinotto Ethernet, noi umani non siamo in grado di generare segnali o ricevere segnali, okay? Quindi ogni volta che un'informazione viene inserita nel sistema da un umano c'è sempre un'azione, oppure quando l'informazione viene veicolata dal sistema all'utente è sempre un'azione nella quale l'utente la vede. Non è mai un invio di segnali. Quindi non è mai eh, questa azione qua, dov'è? Del medico. Questo potremmo essere tentati di mandarlo come segnale perché un'informazione che dal sistema va verso il medico. No, perché il medico non è un sistema informativo che è in grado di ricevere un segnale. Okay? Diverso sarebbe se mandassimo una mail al medico. Allora, mandare una mail significa che il mio sistema informativo si collega col server di mail del medico, e i sistemi informativi si parlano tra di loro per trasmettere la mail. Allora, in quel caso sarebbe un segnale, perché è un'informazione che va a un altro sistema informativo. Poi il medico la leggerà sul suo programma di mail che non sono io e che non vedo il fatto che lui la legga o che il messaggio venga ricevuto. Però è un'informazione che va dal sistema a sistema. Ma poi degli altri esercizi lo vedremo. Ci Rimane l'ultima frase da sistemare, ma mi avete detto che non c'è più tempo. A martedì.